per parlare di disabilità, disabilità che non è solo quella che conoscono tutti, che si vede, le carrozzine, i posti riservati, ma anche il disagio mentale che spesso è più nascosto, ma non per questo meno eh, devastante. Ora, perché l'esigenza di un incontro su questi temi? Perché ci sono tanti aspetti sono legati alle disabilità che sono veramente congeniti, cioè veramente bisogna intervenire a livello normativo, bisogna intervenire a livello istituzionale e quindi è fondamentale poterne parlare insieme, infatti oggi noi abbiamo invitato le consulte cittadine, le consulte dei vicini e hanno aderito anche eh, più di 20 associazioni che sono proprio portatrici di questo disagio, disagio che giustamente non è poi solo quello eh, diciamo, eh, fisico no? ma anche disagio mentale di cui ancora meno si parla e invece noi vogliamo vedere aprire una breccia e accendere un faro Ecco, eh, la Regione Lazio ospita questo convegno, qual è l'impegno vostro in Regione, ma in generale su questi temi? L'impegno secondo me eh, deve essere e sarà eh, molto eh, importante perché purtroppo eh, in questa legislatura eh, sta, sono stati approvati due atti normativi, eh, due leggi sulla, eh, sulla disabilità da parte della Giunta Zingaretti, ma insomma posso dire che... Esiste, eh, si è visto molto poco rispetto alle buone intenzioni eh, di questi due atti normativi, nel senso che basta appunto ascoltare, come anche oggi in questa iniziativa eh, ci confermeranno le associazioni, eh, i problemi non sono stati eh, risolti. Eh, io credo che bisogna fare veramente un intervento eh, importante a favore eh, della disabilità in generale, ma anche più che altro per la grave disabilità, eh, nel senso che questi eh, questi utenti eh, non hanno eh, quella, quelle corsie preferenziali che secondo me dovrebbero avere nel momento in cui hanno bisogno e spesso ne hanno bisogno al di là della loro disabilità grave di accedere a una serie di servizi sanitari e sociosanitari. Eh, io credo che sia molto importante ad esempio invece la legge che abbiamo fatto approvare noi targata, firmata da Fred Italia sulla, sulla grave disabilità e che ha permesso, quindi sta, permette, sta permettendo a questi utenti di avere diciamo, una serie di servizi eh, integrativi e che possono vedere questi servizi diciamo, in maniera, possono averli in maniera più rapida rispetto a prima. Eh, però c'è molto da fare, basti pensare all'abbattimento delle barriere architettonico, tema fondamentale che purtroppo fino ad oggi questa sfida importante, importantissima non è, non è, stata, non è stata vinta e poi l'altro tema fondamentale è quello del caregiver eh, noi abbiamo presentato già da qualche anno una proposta di legge importante che però purtroppo, purtroppo non siamo mai riusciti a far candidalizzare e quindi uno degli impegni che noi prenderemo oggi anche in questo importante convegno in questa importante assemblea che abbiamo organizzato è proprio quella di eh, far sì che la prossima legislatura eh, possa intestarsi eh, una legge importante sul, sul caregiver e non la normetta che hanno messo adesso nel collegato eh, che direi insomma, abbastanza eh, per certi versi singolare per non dire, per non dire altro eh, che, prevede, che prevederebbe di fare dei corsi di vivere quando io credo che gli stessi carriver, vivendo la grande difficoltà, le grandi sofferenze che vivono queste famiglie, sono loro che potrebbero fare i corsi di formazione ad alta. Se è vero che la sanità è di competenza regionale, è vero pure che la disabilità è un tema assolutamente nazionale. Ecco, Fratelli d'Italia mi sembra anche per la compagine, così come la vediamo, determinata a intervenire seriamente su questi temi, dal suo punto di vista, dal suo livello di intervento cosa si può fare? Bisogna fare una vera e propria rivoluzione dei servizi perché chiaramente ci sono famiglie abbandonate che hanno servizi assolutamente insufficienti, il tema certamente del caregiver è un tema centrale che riguarda il poter mettere a disposizione delle famiglie, risorse da un lato e operatori che siano in grado di per offrire il servizio migliore soprattutto ai disabili gravi e gravissimi e le risorse attualmente messe a disposizione delle famiglie sono assolutamente insufficienti. Questo è un tema nazionale, non è un tema che può risolvere né un comune né una regione, ma c'è bisogno davvero di cambiare il paradigma di intervento. Come io penso che le famiglie che scurano disabili gravi e gravissimi debbano essere considerati come dei lavoratori e quindi avere anche delle opportunità pensionistiche e di contribuzione da parte dello Stato per svolgono un servizio che sostituisce la mano pubblica. Insomma, c'è davvero da ripensare complessivamente il sistema. L'altra cosa che va fatto è le politiche per il dopo di noi. Perché molti di questi ragazzi, ragazzi, gravi e gravissimi, quando crescono avranno a un certo punto la sfortuna di trovarsi senza genitori E quindi non c'è, salvo piccoli interventi, in questo paese una politica programmata e organizzata del dopo di noi, che consenta quindi di poter dare un futuro a, questi, a queste persone. E l'altra questione grande è l'integrazione. Molta disabilità può essere integrata attraverso lo sport, attraverso il lavoro, attraverso una serie di attività soprattutto per quelli che non sono gravissimi e che hanno invece il diritto di poter essere inclusi e integrati nella società. Anche qui è un altro dei temi che noi cercheremo di affrontare durante questa legislatura nazionale.